Zombie apocalypse. ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video get ready with me ovvero make up in 5 minuti in collaborazione con ivana quartuccio Ruggero. nulla allora sto usando la palette di extra spice di eh, revolution ehm, in collaborazione con youtuber, una paletta che ha una collaborazione con youtuber della SuPix e nulla, mi vedete ancora struccata. Ma incomincio subito con mettere il correttore, farmi già le sopracciglia prima di aprire la registrazione e poi, perché no, cominciare a mettere come ho appena detto il correttore. Dal correttore incomincio con la cipria, poi metto l'ombrello, l'ho già messo. Eh, ho messo l'ombretto della aspettate un attimo perché non mi ricordo della romance ho messo solo un, un unico ombretto romance poi ho messo la cipria e come dire nulla io saluto Ivana e io saluto Ivana grazie della collaborazione un bacio e a presto ciao